Buonasera, buonasera, eccoci qua, benvenuti, dovremo essere in diretta, buonasera, buonasera di nuovo, il mio computer stasera ha fatto i capricci, eccoci qua, benissimo, buonasera di nuovo, aspettiamo qualche secondo per far sì che tutti i nostri amici abbiano opportunità di collegarsi. Ok. Naturalmente allora, aspettiamo i nostri cari amici di Focus che si colleghino. Ovviamente un grandissimo enorme ringraziamento ad Anna Maria Tamburnitore Enrico Balantini per avermi dato di nuovo la possibilità di partecipare anche questa sera questo rubrica su focus 3.0 ok dovremmo essere in diretta e commenti oh eccoci qua buonasera buonasera Anna tutto ok buona live ciao Anna perfetto benissimo l'audio deve essere tutto a posto bene perfetto bene grazie di nuovo anche questa sera di essere venuti beh beh, di partecipare a questa diretta eh, rinnovo ancora i saluti ad Anna e Enrico e, e soprattutto voglio ringraziare voi voi che mi avete dato che mi contattate spesso mi mandate molte mail e, e sto cercando di rispondere quasi tutti me ne mandate tante e mi fa tanto piacere attenzione non, non, non, non pensate anzi è una cosa bellissima che eh, continuate a scrivere questi mail e in qualche modo, come ben sapete, vi risponderò volta per volta e, ehm, e ovviamente sono contento. Ma come sapete bene questa sera, come ho detto nell'ultimo video, eh, daremo voce alle vostre domande, daremo molto molto molto spazio al mondo dello spirito ai nostri cari amici di luce che sono già qua, sono già presenti, sono in tanti, ci sono già alcune amici del mondo dello spirito che le riconosco sono contenti molto contenti di essere qui con voi essere qua con noi stasera e di poter comunicare con voi dico già che l'energia è molto intensa estremamente intensa ed è stata così tutto il giorno quindi mi sa che stasera ne vedremo delle belle, avremo modo di, di, di divertirci. Allora vediamo se va tutto bene. Sì, perfetto. Perfetto, bene, bene, ok. Perfetto, i messaggi arrivano quindi funziona tutto. Allora, come vi avevo accennato nell'ultima diretta, questa sera daremo spazio alle vostre domande, ma soprattutto al mondo dello spirito, perché eh, condivido molto il pensiero di Focus 3.0, il pensiero di Anna ed Enrico, che è quello di far crescere le persone a livello spirituale e di dare determinate informazioni dove, attraverso il mondo spirituale, dove poi potete andare avanti da soli affrontare un vostro percorso spirituale, senza avere la, la necessità continua di dipendere da un determinato tipo di messaggio o altri tipi di soluzioni dove vi creano, non voglio chiamare dipendenza, ma vi creano una specie di obbligo di aspettare. Come avete visto in tutte le dirette passate, il mio spirito guida le entità che sono venute a parlare con noi, cercano di dare informazioni abbastanza precise su come vivere la, una vita spirituale, una, una vostra vita spirituale, per poi progredire, progredire e vivere um, assieme, come mi dicono anche subito in questo momento, come vivere assieme ai vostri uh, fratelli e sorelle. Sento molto, sento spesso questa parola da loro, fratelli e sorelle, loro ci vedono sempre, ci vedono sempre come, come, come una grande famiglia, una grande famiglia dove non ci sono distinzioni di, di, di nazionalità, del colore della pelle, dei credo religiosi. Infatti, c'è un punto interessante che uno dei, uno dei miei aiutanti, un mio spirito guida, vuole appunto parlare delle credenze religiose. Ho avuto proprio ieri un, uh, un dibattito con lui, molto piacevole, dove vuole appunto farvi uh, portare l'attenzione di una determinata uh, situazione importante di, quando, di come vedono la religione loro, le anime del mondo dello spirito e come la vediamo noi. E infatti mi collego a un uh, a Una delle vostre domande che eh, è stata fatta nell'ultima live da una signora che il nome non me lo ricordo, purtroppo con il nome sono negato, dove avevo parlato la, la vicissitudine di quella ragazza che conoscevo che è morta di incidente stradale e, e, e nel momento del funerale... La bar è stata benedetta con l'acqua santa, infatti questa ragazza si era proprio fermata, si era girata e ha, ha fatto sì che il mondo spirituale la venisse a prendere, l'ha accompagnata e andata. Quindi l'atto dell'acqua santa ha messo questa ragazza in una posizione, chiamiamola mentale, per far sì che a comprendere, potesse comprendere l'importanza di quello che sta succedendo, ma soprattutto riconosce che c'era il mondo spirituale vicino a lei, perché già lei era il mondo spirituale, ma non era ancora presente, non era ancora cosciente di quello che, che sta succedendo, era morta, era, era molto giovane, aveva una ventina d'anni, solamente non mi ricordo. E quindi quell'età le persone vogliono vivere la vita, pensano di tutto, tranne che la spiritualità, a parte alcuni però di solito le persone di quell'età vivono così infatti lei essendo vedendo una famiglia cristiana essendo cristiana l'effetto dell'acqua eh, dell santa della benedizione della, della tomba ha fatto sì di mettere in un contesto mentale dove lei potesse poi comprendere um, la domanda che era stata fatta era ma cosa succede se la persona non è cristiana e, ehm, la risposta è, è semplice, l'abbiamo appena, appena discusso. Il mondo spirituale non vede una religione unica e giusta, ma bensì comprende e abbraccia tutti i tipi di religione, purché ovviamente portano a Dio. Okay? Um, L'esempio che abbiamo appena fatto dell'acqua dell santa per una, una persona cristiana la benedizione di questo, del, del, del, del, del sarcofago, della barra, fa sì che metta le persone, il, il trapassato in una condizione che possa capire, dell'atto che l'energia sta muovendo, come anche le persone che partecipano, come anche le, uh, il sacerdote del primo, quindi è tutto un... Um, Non voglio chiamarlo rituale, una, un meccanismo che appunto crea questa cosa per far sì che possano passare. Um, come sappiamo ci sono altri tipi di religioni, um, adesso uh, non conosco tutti i metodi funerari di altre religioni, um, per esempio in quella ebraica, ma anche in quella musulmana, uh, la credenza... Del, del passato è che i familiari devono stare vicino fino a quando poi l'anima la, non è nel mondo della luce, è, è in Dio quindi, anche in quel caso, l'anima è trappesata in quella specifica regione deve comprendere attraverso quei specifici mi ripetono la parola rituale attraverso quei specifici rituali. Fa sì che poi vada si elevi, vada nel mondo dello spirito. Quindi, questa. Era, è la risposta del, um, se una persona non è cristiana, l'importante è che attraverso la regione proprio credo, riesca a comprendere ciò che sta succedendo. Uh, mi hanno appena fatto vedere un esempio particolare, torniamo indietro nei millenni, eh, quando alla, alla, alla, al periodo egizio, scusate, al periodo e, e egizio, dove c'erano tantissime divinità egizie, la persona che trapassava in quell'epoca, per riuscire a comprendere che era nel mondo dello spirito, nel mondo dello spirito, diciamo in quella fase iniziale, che poi spiegherò cos'è, aveva bisogno di vedere quelle determinate figure che la mente e l'anima in quel tempo riusciva a riconoscere. Se non le vedeva, non poteva capire. Quindi quel periodo di stacco, quel periodo di quando si passa il mondo dello spirito, non si va immediatamente dove si dovrebbe andare, o in alcuni casi dicono direttamente in paradiso su una grandissima scala. C'è una precamera. Questa precamera succede a tutti. E me l'hanno confermato in sette che sono qua. Succede a tutti. Ovvero la persona incarnata ha bisogno di prendere coscienza di quello che è successo, cioè che il corpo fisico è morto e si è passati nel mondo dello spirito. Ci sono persone dove lo comprendono in poco tempo, poi come abbiamo imparato altre volte il tempo è differente, potrebbero esserci minuti per noi o giorni per noi e uh, ore e giorni anche per loro. Quindi questo dipende molto dalla conoscenza e dall'evoluzione che ha la persona che è appena trapassata non dal tipo di religione okay? perché ci sono religioni e mi pare adesso mi ricordo più esattamente quale che non credono nell'aldilà quindi non è in base alla religione ma è in base al tempo che siamo dello spirito che si dà l'opportunità di comprendere quello che succede poi ehm, sicuramente c'è una domanda che sarà per arrivare perché mi ha detto di questo cosa succede ad una persona, a un trapassato dove non riesce a comprendere, dov'è e vuole rimanere sulla terra, succedono e ci sono casi dove eh, le persone hanno bisogno di molto molto molto molto tempo. Perché hanno vissuto una vita particolare, sono molto legati alla parte materiale, sono molto legati alla terra, non vogliono lasciare i propri cari. O, o è, è l'energia dei cari che la vogliono. Voglio far sì che il trapassato, il caro appena trapassato, rimanga con loro. So che questa può essere una cosa complicata, ma la cosa migliore che si può fare per quando una persona trapassa è ovviamente pregare per l'anima di questa persona che trovi il posto, il, posto, il posto giusto nel mondo dello spirito. Pregare e far sì che rimanga si rallenta l'evoluzione dell'anima del trapassato e anche la nostra. È complicato, in tanti casi, eh. quando si perde un figlio, o quando si hanno certe situazioni, è difficile, questo eh, lo, si, lo, lo si sa. Però aiutare una persona, un'anima, a trovare il suo posto nel mondo dello spirito è la cosa migliore. Ok, mi ha detto di fermarmi e leggere un messaggio. Ritorniamo con le domande delle barre. L'altra volta mi sembra che mi avete fatto una domanda simile su, su, su, sulle barre. Quando noi, la persona, eh, noi se moriamo non vediamo la nostra barba, siamo morti a livello mentale. La possiamo vedere, ovviamente, quando siamo nel mondo dello spirito, ma quando siamo già lì la conoscenza è già um, è differente, quindi non, non ci si sveglia la bara. E sinceramente uh, in tanti tantissimi casi in cui ho fatto differenti contatti non... nessuno mi ha mai detto qualcosa sulla bara. Mi hanno parlato del funerale, mi hanno parlato delle persone che sono venute al funerale, mi hanno parlato delle energie che c'era. Quello sì, ma il problema della barra non, non se lo sono mai impostato, perché poi si arriva a un certo punto dove eh, si comprendono abbastanza velocemente dove sono. E quando cominciano a sentire che non hanno il corpo e sono energia pura, la maggior parte non si pone più il problema del fisico, del materiale, della barra. La maggior parte, poi ovviamente ci sono sempre delle eccezioni. A questo dipende come vi diciamo, come dicevo da anima e anima ok come detto questa sera vi do spazio alle vostre domande quindi scrivetelo ovviamente io adesso vedo qua il mio spirito guida che si è proprio è seduto qua vicino a me e poi c'è anche un'altra persona che è venuta anche l'altra volta che sta guardando ve l'ho già detto si chiama Anne Marie anche stasera ha un sorriso immenso quindi sicuramente sarà interessante ecco, adesso mi ha detto che devo parlare di una cosa um, quando abbiamo parlato di religioni allora voglio spiegarvi perché parlano tutti e due una cosa non, allora le religioni um, se la religione porta a Dio come dicono loro a Padre Celeste Va bene, è quello che deve essere il giorno. Non deve essere un'obbligazione, un problema, una costrizione. Ma qui si deve essere una gioia. Ok, mi eh, stiamo parlando qui. Deve essere una gioia e non è importante quale o che tipo, perché alcune hanno delle differenze, alcune anche sostanziali. Parliamo della. Parlo della mia, quella cristiana e può essere molto differente, no, è molto differente da quella musulmana per esempio, ed è differente anche per quella ebrea. Sì, Gesù era ebreo, prima che ovviamente ha fondato il cristianesimo, ma come sapete non viene completamente riconosciuto come il figlio di Dio nella, nella religione ebraica come anche in tante altre religioni non viene riconosciuto ma questo è un punto che, ehm, che riguarda la regione cristiana però c'è un elemento non è proprio un elemento ci sono delle energie che ci sono in quasi tutte le regioni ovvero sono gli angeli nella maggior parte delle regioni vengono appunto chiamati come messaggeri di Dio okay? Quindi ricordatevi bene la parola angeli, okay? che ci sono in tutte le religioni, ed è, secondo la mia cara, non voglio chiamarla mica, guida spirituale a Marie, la cosa più bella che Dio ha creato, dopo che ha fatto l'uomo. Quindi ha messo l'uomo, questo è interessante, ha messo l'uomo, l'uomo, la donna, l'umanità per prima, poi ha messo gli angeli, poi mi dice che ha messo la natura, ha messo gli animali, ha messo tantissime cose, e mi dice che noi conosciamo un quarto di tutto quello che c'è. E adesso mi dice che, mi il modo in, modo in cui lei parla è come, parla, la vedo come una bambina e parla con una bambina, e mi dice, quando guardate sopra le stelle, adesso che nel vostro paese è molto caldo, e il cielo, è terzo, vedete le stelle, meditate molto su quelle stelle, perché non pensate che siete gli unici qua, 11 esseri viventi qui ce ne sono tanti altri però è già un passo che ci pensate poi arriverà un giorno un momento che la verità sarà più ampia più semplice da comprendere perché mi dice che avete bisogno di vedere queste per vedere con gli occhi perché in tanti di voi riescono a vedere attraverso a livello telepatico, a livello mentale, con differenti tecniche, differenti meditazioni, e questo è, è una cosa buona. Però arriveranno momenti dove l'umanità avrà un'apertura un della conoscenza, non unicamente spirituale, ma in differenti, su differenti punti molto più importanti. E su sì, ovviamente gli ho chiesto quando, e dice... Non è tanto lontano, poi mi fa la battuta e fa è no, la prossima settimana e neanche l'anno prossimo, però in tanti che, so, che sono qui riusciranno a comprenderlo quando sarà il momento. Adesso un'altra cosa mia, eh, un, un altro punto di riflessione mi ha voluto far parlare ancora sulle religioni, poi vi prometto che vi do spazio perché l'altra mia guida mi ha detto devi dare spazio anche ai, ai nostri amici, Uh, ma ha portato l'attenzione come, ved come vedete sulla uh, statua della Madonna che è qua vicino e mi dice per collegarvi al messaggio che vi ho dato prima inerente alle persone che erano uh, che vivevano nel nell'antico Egitto dove avevano tanti dei per riuscire a comprendere mi dice provate a riflettere quante versioni che avete di un'unica Madonna, la Madonna di Lourdes, la Madonna di... Ok? E parla anche della Madonna che... Perché mi dice, ne avete, ce ne sono di più nella parte latina del mondo spagnolo che voi qua in quella italiana. Ok? E quindi adesso mi parla anche della, um, della, ah, ecco, della Madonna di Mejugori, che è quella che è più attinente a come la maggior parte delle menti umane, la maggior parte delle persone, riesce a comprendere. Mi dice che ci sono state viste um, tantissime versioni, anche con colore della pelle differente, ma tutte quelle portano unicamente a una persona una specifica persona nel mondo dello spirito, dove l'interazione che ha, dove l'interazione che ha lei e il figlio è molto, sono molto legati, no, interagiscono molto con le persone qua, qui sulla Terra più che nel mondo dello spirito. dice proprio che c'è molta interazione. Ovviamente, anche nel mondo dello spirito, soprattutto per quelli che hanno bisogno di un aiuto molto particolare, loro danno, ma è, mi fanno proprio vedere come un cerchio dove ha tre fasi: il sinistro della terra, nel mondo dello spirito, e poi di nuovo la loro interazione generale su tutto quello che avviene, poi, adesso mi, fa, mi dice un altro punto interessante che non è il tipo. Come fa vedere la statua, il tipo di velo che ha, se ha una corona piccola o grande, il colore della pelle. E l'amore di Maria, l'importante, è quello, l'essenziale, che si deve ricevere, percepire e anche donare l'amore a Maria. Come anche a Gesù, ma come anche a altri tipi di religioni. Um, io mi ricordo un, un mio amico che, che è qui, anche lui di Londra, eh, proviene dall'Africa, e stavamo parlando di discutendo su alcuni punti della religione del cristianesimo. E alla fine mi ha fatto una battuta: ha detto, Voi che siete con la pelle bianca, vedete Gesù bianco, ma noi quando lo preghiamo nella nostra mente ha lo stesso colore della nostra pelle. Esempio, questo è anche un altro esempio per farvi capire la differenza. di di, di, di alcune mentalità di dove si vengono le persone ok poi mi dice anche e invece a differenza degli angeli che quelli rimangono sempre sono sempre loro i messaggeri di Dio ok e come anche loro intercedono per aiutare tutti voi quando avete bisogno però loro quello che mi dice adesso a Maria è che di non mettere lo stesso livello di, di Maria e di Gesù o di Maometto o di, altre, um, di altri profeti. Però parlando di Maometto mi ha generato l'Arcangelo e ha dato le tavole, ha dato il Corano a Maometto. Quindi anche quello è il messaggero. È il messaggero secondo. La legge, la religione musulmana, come l'arcaggio, si è annunziato a, a Maria. Qui mi sa che questa sera si parla di angeli. Ok, ok. Ok, adesso è il momento dei vostri messaggi. Allora, voi scrivete tantissimi messaggi, vediamo se riesco a metterli in... Oh, adesso così vi vedo meglio. Allora, vediamo, vediamo. Io amo gli angeli, ok. I profeti sono maestri ascesi? La maggior parte sì. Poi mi dico, dipende sempre da maestro, da maestro a maestro. Ecco, il maestro, il vero maestro, è colui che dà, è colui che insegna, ma si aspetta l'evoluzione dell'allievo, quello è il vero maestro. Un maestro dove da e vuole un qualcosa in cambio dove non c'è l'evoluzione dell'allievo, dell mi fanno, è maestro un po' così così. Ok, vediamo tutti i messaggi. Sì, Anna Sass è corretta. Dio è uno e non è più potente o meno potente di dalla regione a un'altra. Benissimo. Ok, Fabiola Matteo. Ho perso il mio marito da poco. La mia speranza è quella di riabbracciarlo e di stare insieme sempre. Ma se esiste la reincarnazione, come faremo a incontrarci? Allora, normalmente... Um, e mi sembra che ho letto un messaggio simile anche eh, la volta precedente, normalmente in base a quello che il mondo spirituale mi ha detto, non ci rincarniamo nella stessa vita. Eh, scusate, nello stesso momento dove c'è un'altra persona. Normalmente si va nel mondo dello spirito per un determinato periodo di evoluzione, per comprenderle, per sistemare differenti aspetti, e poi si può tornare. Ma anche il reincarnarsi, me l'hanno sempre detto, non è una, insomma, ho fatto la battuta, non è una pratica veloce, nel senso ci sono dei motivi ben precisi, ci sono dei permessi, ecco per questo che ho detto pratica, ci sono dei permessi perché, mi sta dicendo proprio in questo modo, non ci si sveglia una mattina e dice ok adesso ritorno. Normalmente si ritorna per riaffrontare delle esperienze, delle situazioni dove sono dove non sono state ancora affrontate all'anima bisogno della parte, eh, degli aspetti terreni. Il corpo, il fisico, l'amore, il dolore, il parto. Però prima che, queste, prima che questo permesso viene dato, mi ci sono delle, delle procedure, ma c'è cioè del tempo, non è che si rincana, quindi se si pensa che un nonno passi nel mondo dello spirito per poi rivedere il nipote grande 99.99% .99 mi hanno detto che è un no poi anche nel mondo dello spirito ci sono sempre delle eccezioni ma questi tipi di eccezioni sono veramente particolari ma molto particolari quindi non si rincarnano subito è differente invece dove due anime che hanno vissuto qui eh, su questa terra Entrambi, entrambi anche con anni di differenza passano nel mondo dello spirito, sicuramente, anzi quasi certamente ritornano insieme nel mondo dello spirito con aspetti differenti ed è molto probabile che si rincarnino insieme. Ma facciamo un esempio tra marito e moglie, non è detto che nella vita che si, si andranno a incarnare saranno di nuovo marito e moglie, dove potranno essere anche al di fuori della famiglia, potrebbero essere figlio, fi, figlio padre figlio madre figlio madre, dipende dai casi, oppure colleghi amici colleghi di lavoro amici eh, altre situazioni non sempre si è nella famiglia ma comunque le anime poi normalmente sono, si ritorno perché c'è comunque sempre un filo conduttore tra tutti non si, è, um, non, si, non, non si è non è unicamente fra le famiglie ma bensì con altre, eh, anche con altre anime eh, mi fanno esempio di un mio amico che lo conosco dalla prima media ehm, attraverso alcune tecniche ha visto che lui era mio figlio quando nella vita precedente e io ero il padre però lui eh, ha la sua famiglia non, non, ha le sue cose però non è nella mia famiglia attuale adesso in questo momento quindi queste cose possono succedere come anche un altro caso ehm, se non sbaglio, mia madre era mia moglie un'altra vita precedente, ma queste cose si vedono attraverso delle regressioni, attraverso determinate tecniche per poi comprendere alcuni punti. Um, quello che è, che è importante, che è importante sapere questi tipi di informazioni, ma anche molto importante, come dicono in questo momento, di riuscire prima di tutto a comprendere se stessi e, e riuscire a comprendere il proprio cammino, perché sapere le vite passate e vivere nel ricordo, e questo mi dicono che non è proprio la soluzione migliore. Poi, perché mi dicono anche perché tutti erano faraoni, sacerdoti, ma nessuno era. Sta fa facendo la battuta a lui, ma nessuno era una semplicissima persona umile che portava a casa i cibi, il cibo, il pane alla propria famiglia, ma si pensa sempre di essere un qualcuno di eccesso. E invece no. Invece ci sono stati tanti cicli di rincarnazione dove le persone hanno dovuto crescere volta per volta, vita per vita, per poi arrivare a un certo punto. E vi fa riflettere, se la vita precedente eravate un sommo sacerdote di Egizio adesso siete ritornati qui non lo siete forse c'è qualcosa che non va o forse non era quella la vostra vita precedente ok andiamo al prossimo messaggio allora vediamo uno può scegliere di, di, di non rincarnarsi più? Oh, questa è una bellissima domanda che, eh, scusa, non ho detto il nome, Giuseppe Cavagnoli. Dipende, dipende dall'evoluzione dell'anima. Non siamo noi adesso, in questo momento, a livello terreno che eh, decidiamo. Lo si fa quando si è nel mondo dello spirito. Quando c'è una certa conoscenza poi si decide se si, eh, ci si rincarna o meno no. Dipende, dipende quando sia, e lo si sa solo in quel momento. Noi, in questo momento, tu, tutti, la, tutte le persone che ho sentito non vorrebbero più rincarnarsi, rimanere là, non si sta bene, tutto bello, così. E invece, non, non lo possiamo pianificare adesso, in questo momento, lo si fa solo quando si è nel mondo dello spirito. Um, prima di leggere, un prossimo messaggio. Io sento la figura, la presenza di un ragazzo, abbastanza giovane, mi dà il nome, eh, lo scandisce, Lorenzo, e sento che è morto di una morte violenta um, e mi sembra che... È ha visto la lama di un coltello, è morto in una morte di questo tipo qui, aveva una ragazza, aveva i genitori e mi dice che questo, questo ragazzo che è ovviamente il mondo dello spirito per rispondere a una domanda dice che lui per un bel po' non si rincarnerà perché adesso sta lavorando, sta interagendo e lavorando con la madre Um, mi sembra che sta um, sembra che la madre stia scrivendo libri o abbia portato la sua testimonianza da altre mamme appunto per uh, aiutarle in caso di, di, di, di che anche loro quando anche loro hanno perso proprio, i propri figli mi dici che la madre già è abbastanza um, Conoscente di queste, mi parla della tecnica di una tecnica della medianità per comunicare con non mi ha detto quale. No, non è che mi ha detto quale, io adesso vedo che ehm, vedo che ha delle cuffie, delle cuffie grandi come quelle da, da, da DJ, um, dove eh, mi sembra che attraverso questa tecnica, che potrebbe essere la metafonia riesce a comunicare ma anche attraverso altri tipi di metodi più, uh, più semplici mi dice di nuovo che la madre riesce, riesce riuscirà a sentire questo messaggio e gli vuole dire che sta facendo un, un bellissimo che la madre sta facendo un bellissimo lavoro um, mi parla anche che ha sofferto molto la madre ha sofferto molto si era chiusa in un suo... mi fai di essere, mi ha fatto vedere la madre capelli biondi sul biondo come si è fatto un muro attorno si è chiusa e non voleva più vedere nessuno e invece si è data da fare si era rimboccata le maniche e ha, ha fatto una qualcosa che la mia guida piace tanto ovvero ha guardato mi fa vedere la mente, prima preso in mano la penna e girala, anzi era così e si è messa, ho cominciato a guardare in alto, ho cominciato a vedere che la vita continuava e che il figlio era vivo nel mondo dello spirito, quindi è rimasta, è, è riuscita a mantenere questo tipo di mentalità, questo tipo di amore verso il figlio che l'ha riportata ad andare avanti e ha fatto, mi parla, che sta facendo ancora, degli aiuti particolari per, per altre mamme, altre persone. E in questo caso mi dice, voi state parlando di rincarnazione, io aspetterò mia madre, aspetterò, aspetterò tutta la mia famiglia, aspetterò anche chi mi ha mandato qua, <coughs> scusate, il carnefice, chi l'ha fatto, fatto passare nel mondo dello spirito ma lo aspetta per aiutarlo. Lo aspetta perché lui in questo momento, dice forse non è difficile da comprendere, lui in questo momento vede lui come se fosse stata un'opportunità, non tanto per, ovviamente per dare il mondo dello spirito, ma per quelle mamme che sua mamma sta aiutando. Questi tipi di eventi che le possiamo chiamare disgrazie, eh, poi hanno un concatenamento con un finale molto particolare. Io mi ricordo una signora di Modena che ha fatto un'associazione dove anche lei ha perso un figlio e lei era aveva girato mezzo Italia per cercare certi medium e quando una medium era inglese gli ha dato il messaggio del figlio oltre che dargli la speranza fargli capire che il figlio esiste gli ha fatto sentire l'amore che anche questo è importante perché descrivere sempre descrivere una persona fisica quando si fanno i contatti serve per riconoscerla ma la cosa più importante è il sentimento, e l'amore. Questo e quindi questa signora ha iniziato, poi ha aperto un'associazione, ha fatto tante cose. Una signora vicino a Modena e io, per esempio, sono andato io, come tantissimi altri dove facevano corsi, ho iniziato lì a fare i miei primi corsi di medialità. Quindi quella madre, quel, quel ragazzo che al tempo aveva una ventina d'anni, ma neanche si sognavano queste, questo tipo di risultato finale. Quindi il disegno che ha un'anima. Quando prima abbiamo parlato che le anime sono collegate, questo è un esempio. La morte di quel ragazzo, o anche di quelli di prima, mi fa vedere che era fatto vedere il Colosseo di Roma, però non è che era il Colosseo, forse era la provincia di Roma o vicino a Roma. Questo evento ha creato un effetto finale molto importante, ovviamente nessuno eh, a livello razionale vorrebbe che succedesse questa cosa o sacrificarsi per questo, però questi sono i disegni delle anime, o oh, alcuni anche in progetto divino, dei progetti particolari dove che in questo caso le anime interagiscono in modo molto particolare, soprattutto in base per le persone che rimangono qua. Perché entrambi questi figli, questi due figli ragazzi, entrambi loro nel mondo dello spirito stanno bene, ma stanno veramente bene. Adesso io, il ragazzo di, della signora di Modena non è qua, cioè non lo sento. L'avevo sentito tanti tanti anni fa quando partecipavo là, ma questo ragazzo qui ha un sorriso, cioè quindi è proprio un ragazzo che sta bene ed è molto impegnato. E' anche abbastanza simpatico, perché mi dice volete venire qui e pensate che poi non fate niente, vi riposate. Ha detto <ride> no, qui si lavora. C'è un lavoro meritocratico. Venite ripagati con, senti con i sentimenti, ripagati con qualche cosa che sulla Terra non si, spie non si spiega. Ed è continuamente un'evoluzione abbastanza costante, lineare, nel tempo. Me lo dice lui anche lì... Ehm chi lavora come il mio spirito guida Amari, e tre, stanno confermando, tutte e tre la stessa la stessa cosa che nel mondo dello spirito si lavora. C'è molta attività. E mi fa l'esempio, voi conoscete poi ragazzo detto, sì, io ne conoscevo uno. Voi conoscete gente che nel vostro mondo, nella vostra dimensione non fa niente tutto il giorno. Anche quelli che pensate che fanno poco, qualcosa fanno. Anche se è poco per voi, però qualcosa fanno, vivono. È che se arrivate i loro momenti di non vivere più, vengono nel mondo dello spirito. Sì, questo ragazzo... Però dice Lorenzo in tre pezzi. Lorenzo okay. Dice che quello è il metodo in cui si presenta la madre saluto con la mano detto che è stato stato contento di essere venuto qua e aver risposto anche ad alcuni dei pensieri che i partecipanti qui hanno ok grazie ok leggiamo i vostri messaggi Allora. C'è un messaggio che è sparito. Allora, Giorgio Fersini. Buonasera, vorrei sapere se dal mondo dello spirito arriva le anime di determinate nazionalità a seconda della nationalità del medium. Ah, ok. Uh, allora. Bella domanda bella domanda perché è una, è una cosa che non va detto e i messaggi le leggo e mi fermano dove leggerli, però mi hanno anche detto che stasera le, ne, ne leggiamo un bel po'. Allora la risposta è no, ovvero non vengo. esempio io che sono un medium italiano non vengono solo italiani ma vengono viene chiunque, okay? esempio qui e quasi tutti lunedì sono in una chiesa spiritualista dove facciamo delle sessioni di medianità e il 99.99% .99 chi arriva è inglese no, no non è vero il 99% inglesi ma anche altre nazionalità perché per, per esempio sono persone che sono venute dall'africa dove vivono i nonni dell'africa uh, o dell'india quindi no non è in base al, alla nazionalità del medium è in base alle persone con cui loro vogliono parlare e il medium è lo strumento. Quindi fanno sì che succeda che il ricevente, facciamo un esempio: quello che mi è successo la settimana scorsa, una signora che ha parlato eh, con i nonni, che loro venivano dall'Africa, lei è nata qui, però li ha conosciuti, hanno utilizzato uno strumento che in quel momento potevano parlare, che ero io. Okay? quindi questo è il mondo spirituale, quando è eh, le anime, quando sono nel mondo spirituale, non hanno problema di, di lingua. Uh, io i primi anni che ero qui, che il mio inglese era 50-50, uh, mi parlavo in italiano e continuo a parlare in italiano, uh, perché la mia mente ragiona prima in italiano. Poi se ho bisogno di parole specifiche in inglese me lo dicono, ma a livello mentale come sto facendo in questo momento mi danno solo delle parole in una lingua straniera o in inglese dove io posso comprenderle so anche un po' di spagnolo so anche, anche il francese però parlo con le parole che conosco a livello mentale sotto uno stato di trans è tutta un'altra cosa io ho parlato una lingua differente in un gruppo di in un cerchio di di, di trans e una persona, una ragazza vi ha capito partecipanti che erano la maggior parte inglesi, mi hanno detto guarda che hai parlato una lingua strana che non conosciamo e invece c'è una persona che ha riconosciuto quindi il mondo spirituale trova sempre la persona il medium giusto per, um, per comunicare con chi deve con i riceventi con chi deve ricevere ok leggiamo i vostri messaggi Ecco, allora questo l'abbiamo visto anche prima. Elisabetta Querinis. Riccardo, perché alcune persone, anche brutte, dicono di non chiedere sapere cosa fanno i nostri cari defunti. Di non fare la medianità perché facciamo ritornare giù e li facciamo star male? C'è tanta così, aiutimi a capire, grazie. Bene, questa è un'altra domanda che mi piace. Mi piace anche ai miei amici qui. Allora. La risposta che mi ha dato il mio spirito guida è: fa... No, non fa star male nessuno. E adesso stasera siamo in, ste... sono in telefonia e al marito dice: Secondo voi io sto male a parlare con voi? Anzi, è una delle cose più belle che ho fatto oggi. Quindi, non vengono certi tipi di entità del mondo dello spirito, non si portano giù. Ma mi dice: Qual è? Qual è il senso della mediunità? Di far comprendere che c'è la vita oltre, oltre la morte, oltre la morte del corpo fisico. Ma questo è la base. Poi, per alcune persone c'è bisogno di, di, di prove concrete per riconoscere la persona che è passata nel mondo della luce, ma l'altro punto è che danno informazioni ben precise per un'evoluzione della nostra anima. Quindi non stiamo, non gli stiamo facendo il male, anzi sono loro che ci danno una mano. Ci danno una mano per crescere, per comprendere. Come l'esempio del ragazzo di prima, dico di Roma perché ho visto il Colosseo, Lorenzo, sì, che parlava, che ha spiegato, um, in base al suo incidente che è successo, che mi ricordo ancora questa, questo coltello, questa lama. È passato il mondo dello spirito e ha creato, e la madre ha creato un qualcosa dopo, qualcosa di importante, che ha aiutato altre persone. Quindi, come vedi, il mondo dello spirito non è che la madre l'ha preso, l'ha tirato, lo sta facendo soffrire, ma bensì è successo un qualcosa di molto più importante. Ma è anche vero che ci sono persone che affrontano in modo molto complicato il lutto e cercano di tenere la persona vicina a sé legata. Okay? Qui, come vi dico loro, ci vuole un po' più di tempo per la persona sulla terra e per, eh, anche per l'anima. Perché nel mondo dello spirito non c'è nessuno che vi prende, o vi, o che le prende o le comanda, lì hanno una libertà ehm, molto particolare: ovvero l'anima sa quello che deve andare, dove deve andare e quello che deve fare. Poi ci sono anime che hanno bisogno di più tempo. E sono una volta persi quindi allora arriva qualcuno nel mondo dello spirito che gli aiuta ma normalmente rimangono um, hanno un loro, un loro equilibrio ok diamo un'altra domanda Uh, allora, qui è arrivata prima la risposta e leggere la domanda. Giuseppe Cavagnoli. La risposta è concentrati sulla tua vita attuale. Poi dopo pian piano riuscirà a rispondere um, al resto. Allora, qui me ne, me ne ho visti tre, tutti insieme. Ok. Allora, Katia Voltolini. Sì. Aspetta che non vedo una cosa. Ecco, adesso vedo meglio. Problemino mio di, di, di, di, di Facebook. Lui fa così ciao, non può ancora parlare, vi è vicino, vi è vicino, non può ancora parlare in questo, questa sera, in questo momento, eh. attenzione, non è che non può parlare in generale, può parlare. E dice un abbraccio forte, forte, forte. E invece il messaggio precedente Raffaella Gallo, come si può contattare il proprio spirito guida? Domanda stupenda, domanda stupenda, allora nel mio caso, um, cerco di farvela, um, non la faccio troppo lunga, gli allora, spiriti guida si pensa che ne arriva, che ce n'è uno segnare che è paragonabile all'angelo custode, l'angelo custode è uno, ok, gli spiriti guida cambiano in base all'evoluzione della persona. Okay? Non è detto che il primo spirito guida che riconoscete o che vi è, tra virgolette, assegnato poi sparisca, ma entrambi andate avanti insieme, okay? non bisogna essere medium per avere uno spirito guida, non bisogna... tutte le persone al mondo hanno uno spirito guida che le è vicino. Okay? In alcuni casi, ma non tanto, anche dei familiari. C'è fare differenza tra spirito guida e fa differenza tra aiutante e spirituale. Okay? Uh, in questo caso, c'è il mio spirito guida, che è stato schierato a me, e c'è Marie, anche lei uno spirito guida, ma di una. E, e lei, mi sembra che ne ho già parlato. Lei non si è mai incarnato, come anche in, entrambi, um, ma hanno. Una differenza enorme, ok. Poi come si fa a sapere, ritornando alla domanda, come si fa a sapere il proprio spirito guida? Ci sono due modi, o si mostrano loro e si riescono a percepire, ok. Esempio: Al Marì eh, ho imparato attraverso una seduta di trans, che era anni che stava seguendo me e altre persone, però si sì è avvicinata, si è presentata negli ultimi mesi. Io vedevo anche in lontananza, vabbè un brutto esempio, vedevo anche in lontananza vicino alle mie guide questa bambina, però stava lì, guardava, non diceva niente, questi occhioni grandissimi, un sorriso stupendo, questi bei capelli, e rimaneva, ritornava e, e poi dopo si è presentata. Oppure, eh, beh, questo è un esempio un po', po' particolare, però per sapere, per riconoscere proprio lo spirito guida, senza senza andare da un meglio, senza fare un, una, una, una seduta particolare, ma anche da soli, concentratevi su che pe sulla persona che percepite, concentratevi sulle sensazioni che avete. Non ponetevi nome, il nome, eh, esatto, non ponetevi qual è il suo nome, non ponetevi è un uomo, è una donna, era una divinità egizia, stasera ciò con gli egizi, era una divinità divinità egizia. Partite su cose semplici. Il mio spirito guida, no, non riuscite a vederlo, ma come lo vedo io, è una persona normalissima. Anche a livello di come è vestito il, il, il, il, il suo aspetto fisico, è normalissimo. Quindi sentite, cominciate a percepire chi vi è vicino, ok? Il nome è l'ultima cosa da preoccuparvi, perché Anne-Marie si fa chiamare Anne-Marie, si fa vedere da me e altre persone che è una bambina, ma realmente, realmente la nostra mentalità non lo è, lei non si è mai incarnata, però c'è un motivo preciso, perché io la riconosco, la, la, sì la riconosco, la vedo come una bambina, perché è un compito ancora molto più grande, che da un po' inizierà questa sera con voi. Ok? Mi piace tanto parlare. dove è un compito molto più grande um, che deve fare, ok? Quindi partia, partite, se volete sapere, partite su un qualcosa, non un qualcosa, sì, qualcosa di semplice, poi sentite. Poi siete anche a volte ispirati. Io mi ricordo che, eh sì, io non so, non, non, non, non le ho contate quante guide sono venuti vicino, anche perché che hanno lavorato con me, anche perché poi um, rimangono sempre uno o due che contro, perché ci sono livelli di guide che vedono quello che succede. Um, prima del Covid facevo delle alcuni trattamenti di chiamata di guarigione, anche fisici, proprio toccando i punti sul corpo, dove veniva un'entità particolare che veniva solo per quello. Okay. E lei, questo è un ragazzo, si era presentato, è un signore, si è presentato come, se io sono qua per aiutarti come guida. Lì non mi sono posto tantissime domande per sapere uh, nome, dove vieni, cosa fa, però capì, si riesce a capire che lui era per la guarigione. Un determinato tipo di corregione. Um, mi dicono anche che si sì, può aiutare un aiuto esterno da qualcuno che le può vedere, dirlo, però um, mi parla molto di mantenere un, um, un profilo più semplice. Non partite mai, proprio dicono entrambi, fa, non partite mai con divinità, no. Sono persone simili a voi. Importante è anche riuscire a comprendere che sensazioni vi danno. Attenzione perché io adesso lo sto sto facendo vedere la parte facile, la parte semplice, ma se cominciate a sentire che qualcosa non, non, non vi piace, siete a disagio, ponetevi anche questa domanda. Ed è importante sempre, ecco, fatemelo detto adesso, è anche importante porsi sempre la domanda, il dubbio. Io come sto? Che cosa mi porta? Ho sensazioni piacevoli, d'amore? O mi sento disagio? Ho freddo? Ho paura? Non, non sono tranquilla? Mi sento inseguito? Eh. Ma anche se poi riuscite a proprio comunicare con loro, qual è il loro scopo? Come mi aiutano? Sto aiutando una persona? O aiuto solamente me stesso? Sto facendo qualcosa? Che include altre persone che posso condividere, possiamo crescere insieme, o mi stanno dando i numeri dell'otto. Eh, quindi, prendete queste domande. E di nuovo mi dicono, non fermatevi mai di porvi domande. E quando siete nel dubbio, la preghiera. La preghiera, quella aiuta a fare, poi vi ho proprio visto una un panno che pulisce un tavolo, a ripulire i dubbi sia da parte vostra che da parte loro. Ok, metto che questa spiegazione può bastare, altrimenti creiamo un po' troppe... Questo è un altro messaggio... Ma non la fanasca, la risposta è sì. Ci vuole ancora un po' di tempo. Che come abbiamo parlato nel video della settimana scorsa, il tempo nostro non è come quello del mondo dello spirito. Quindi, voglio aspettare un po'. Però, mi dicono che non è da solo, è seguito. E ci bisogna di tempo. E per aiutarlo, di nuovo, le preghiere. Okay, leggiamo i nostri messaggi allora uh, scusa, non to, ho ricevuto la risposta e non ho letto il messaggio Emiliano Cerrato sì um, Tomama sta bene sono passati, sono stati momenti un po' particolari, un po' intensi, sia da parte vostra che da parte, parte tua, parte vostra ho detto, che da parte sua, ma ehm, la situazione adesso è migliorata. Anna Sasso è il tuo angelo custode, sì, anche lui ti ama. Togliete i vostri messaggi. Allora. Marilena Cervellino, in inglese dicono spot on, nel senso il messaggio che hai dato è perfetto per quanto riguarda gli spiriti guida, spot on, 100%, perfetto. Ecco qua, Cinze Piccini. Allora, guarda, il messaggio che tu hai scritto l'ho uh, avuto anch'io in modo praticamente uguale. Um, dove è successo anche a me, era vestito da monico tibetano, era venuto, eravamo nel mio paese a Ferrara, e questo è interessante, eravamo nel mio paese a Ferrara, interessante per quello che mi hanno detto, eravamo al mio paese a Ferrara e sì e, e mi si è avvicinato in questo modo che mi ha detto hai ah, 5 minuti e io stavo lavorando, avevo fretta e detto, no, no no no no no, scusa mi dispiace e ha girato l'angolo, c'era mi ricordo un negozio e detto, Ma sicuramente questo qui non era una persona venuta a caso e, e quando ho avuto questo pensiero, ho ragionato, ho girato l'angolo, non c'era più, parliamo di un secondo, due, e è sparito. Poi alla sera, quando ero a casa, più tranquillo, più rilassato, mi hanno spiegato esattamente chi era e perché era venuto. Era venuto perché, eh, torniamo a tanti anni, al tempo ero preso da, dal lavoro a troppe cose, e non ascoltavo la, la mia parte spirituale avevo 22 anni mi sembra il tempo sì 21 22 anni e quindi il mondo spirituale è venuto hanno mandato qualcuno carne d'osta che mi ha detto ah, hai un minuto per Ma fermati ascoltaci ascoltami e io invece no no no no, ho tempo. e dopo poi ho imparato che poi quello che mi vuole rispondere alla domanda non è che si è persa, utilizzando sempre il mio esempio, non è che si è persa un'opportunità, ma bensì sono venute date determinate informazioni perché a quel momento la nostra parte razionale aveva bisogno di fermarsi e rifletterci. Ecco, mi ha fatto ricordare anche che ho avuto una seconda um, situazione simile, differente. Ma lì mi sono fermato e ho parlato due ore, mi ricordo. Poi ho avuto anche problemi al lavoro perché ho in ritardo. Però quella è un'altra cosa. Quindi sì, la risposta è sì. Um. T'ho perso, non ti vedo più. Ti chiamavi Cinzia? Eh, eh t'ho perso. Comunque sì, la risposta è sì. Angelica Mazzoni, sì, tuo papà sta bene. Sta molto bene. Sta, sta bene di più di quanto voi immaginate però lui era, una, era, era abbastanza mi dicono che era abbastanza eh, no serio, sei la parola, parola sbagliata, era abbastanza, stava sulle sue, non era molto espansivo quindi lui stava per le sue, bello tranquillo eh, parlava il giusto, mi dice, mi dicono ed era tutto nel suo però sta bene, mi guarda che sta bene e anche il livello fa ma proprio digli che per metterla per metterla tranquilla in un'idea la sua posizione è abbastanza è abbastanza luminoso quindi, quindi sta bene allora patrizia nodari per rispondere alla tua domanda la prima cosa da fare è pregare Pregare, pregare, pregare, non ti preoccupare della capacità o di quant'altro, prega, prega, poi al momento giusto le cose verranno, arriveranno. Ok, interessante che vanno a blocchi. And... Allora, eh, Mary Piccino, Piccino, scusa. Um, sì, vicino a te, tuo figlio è vicino a te. Come fai a saperlo? Mi ha detto uh, la risposta che anche il mio spirito guida è proprio anche attraverso il, um, il contatto medianico, questi tipi di incontri osservati o altri anche altri tipi di incontri, puoi avere la.. Um, l'opportunità di capirlo, comunque se ti avvicino. Però un'altra cosa che mi aggiunge è mi fa vedere che è come se portassi uno zaino pieno di pietre. E allora lui fa fatica a avvicinarsi, come se dovessi un attimino lasciare andare tante cose. Mi parla di tante tante cose. Allora, pian piano poi si può stabilire una connessione un po' più um, tranquilla. Però ti è vicino e da come lo sento, se, come me lo fanno sentire anche, anche un bel sorriso! Allora, parliamo un po' di comunicazione Alessandra Morgante. Ciao Riccardo, ho sognato tante volte mia mamma che cerchi di, di contattarmi con il telefono, ma non riesco perché il mio telefono è spento. Questo è un messaggio che non ho scritto qui da me, leggilo. Allora, nella... Qual è la parola giusta? Allora, senza fare troppi tecnicismi, il telefono nei sogni è appunto il collegamento fra le persone e principalmente come dello spirito. Allora, se nel sogno eh, c'è il telefono spento, vuol dire che bisogna lavorare sulle capacità tue della medianità, ok? Con questo, come il mio spirito guida ripete all'infinito, non deve essere come sto facendo io, come vedi altre persone, ogni persona può avere la propria capacità di... È la propria, il proprio metodo di, di, di medianico, okay? che può essere di, di mille tipi, la metafonia, per esempio, la scrittura automatica, no, automatica no, la scrittura ispirata, automatica è un'altra cosa, ma anche la scrittura automatica, la trance, anche però, quello che dice è proprio la parola. Mi ha detto, accendi il tuo telefono, cerca di capire perché è spento, manca la, la batteria è scarica manca adesso ho capito perché me l'hanno fatto vedere mi hanno detto prendi una, la, la, una SIM vecchia e falla vedere quindi questa SIM che mi hanno detto di parlarne oggi era per te ho detto forse manca la SIM quindi bisogna perché la SIM che cos'è la SIM la SIM è quella che ha il tuo numero, le tue informazioni che si può mettere in un telefono non tutti i telefoni per poi per poter comunicare ma non è detto che appena comunichi parlerai con tua madre ma potrai usare il telefono però mi ripete la sim la scheda sim, sim card è tua, col tuo numero lo devi mettere dentro tu se utilizzi un altro telefono no, non va bene però dice anche, mi dice anche eh, eh, bisogna essere aiutata, bisogna essere seguita, infatti capire come funziona, non è che domani mattina prendi la sim, la metti nel telefono, c'è anche di un percorso. Comunque interessante perché prima di iniziare, ovviamente mi sono preso il bicchiere d'acqua, ho guardato che il microfono è collegato e tutto, e mi hanno detto prendi una la sim, prendi, una, prendi quelle che è una sim vecchia che non ho trovata su una credenza. Quindi questa è proprio una doppia conferma per il messaggio che volevo dare ok andiamo ancora che so che si stanno preparando o qualcuno in particolare si sta preparando allora allora io leggo molti messaggi con senti mia mamma, senti mio marito, allora, sono veramente in tanti qui. e Mi dicono che hanno preso anche loro l'opportunità, come voi siete qui in questo momento, anche loro poi sono, ehm, sono qua con voi, ok quindi mi dicono che non è un sì per tutti, ma è un sì per molti. Quindi Lolli, Stefania, Clementini, senti, mamma Elsa sì, è qua. Si è presentata col Grembiule, che gli piaceva. Vado a mangiare. Ah, ecco, Alessandra Morgante. Sì, la Sim Card. Okay. Sì, i messaggi hanno un po' di. di... mi sembra che sia dieci secondi di ritardo, però va bene. allora, ancora un po' di messaggi eh. perché stasera mi hanno detto che devo lavorare quindi allora. mi è scappato sto messaggio eccolo qui Feli Sonnessa, ora mi ha detto di leggerlo perché sicuramente è di aiuto anche agli altri. Vorrei ricevere un messaggio dai miei genitori in dire... nelle dirette ma non arrivano mai. Cosa lo impedisce? Allora, qui non c'è un impedimento. Il mondo spirituale ehm, viene e si prepara, con molto in anticipo, per parlare con loro, Quindi se non vengono qua nelle dirette è perché se devono parlare con te um, deve essere un altro contesto. Non è che non vogliono venire nelle dirette, perché anche il ragazzo di prima, anche alcuni che vengono qui e parlano, um, devono parlare nella, in un altro modo, o forse con un altro metodo. Perché la mia è un tipo di minorità forse di utilizzare un altro metodo, un altro medium, una qualsiasi altra cosa, Quindi questo infatti mi dice anche che questo è, non è unicamente legato al tuo caso, ma a tanti altri casi, e mi fa, mi fa ricordare un esempio di una signora, torniamo indietro ai tempi di quando andava a Modena, che ehm, la signora faceva tutte le tutti i corsi, i corsi, le strati dimostrativi e non arrivava mai nessuno poi si è capito che doveva utilizzare un, un altro metodo e le informazioni che il mondo dello spirito doveva dare a lei, a quel signora, e mi dicono che è il tuo stesso caso dovevano essere private, dovevano essere situazioni e cose vostre appena detto questo si sono mossi degli oggetti qua quindi è proprio la conferma, quindi non vengono nel live perché ha bisogno di parlare con te in modo privato, che solo tu e loro potete comunicare. Ovviamente può esserci un medium che lo fa, o un altro metodo, attraverso. io dico sempre la metaforia, ma anche tanti altri, um, altri, tanti altri metodi va bene. Quindi questa mi dicono che è la risposta. Okay. questo messaggio allora aspetta che lo rileggo perché la mia guida sta facendo una faccia strana non che si è sbagliato, eh, attenzione. Allora, ecco perché ho dovuto rileggerlo. Allora, il mio spirito guida. Allora, Santa Fisichella è il tuo messaggio. Um, tuo figlio non ti ha mai giudicato, ok? E non ti devi far perdonare perché tu per lui eri la madre giusta, come lo era il padre, ok? Lui è dovuto andare nel mondo dello spirito per una determinata ragione, è un po' particolare questa ragione, però. Lui proprio dice, sento proprio la parola mamma, che mi sento nell'orecchio, a livello mi viene nell'orecchio, dice, mamma non, non ti devi scusare, anzi, grazie, gli sei stata mia madre, grazie di me hai fatto comprendere l'importanza di aiutare gli altri, non di servire, di aiutare gli altri ed essere parte, degli altri, parte con gli altri. di condividere, di vivere la vita, anche se da un lato poteva sembrare eh, pesante o difficile, nella situazione che eravamo, quando ero in, in, in, incarnato nella terra con te, con voi, doveva andare così. Quindi non... con le mani sta facendo, fare, no, no, no, no, nessun perdono, anzi, nessun perdono per parte mia, anzi, perdona te stessa, mettiti tranquilla lui alza le mani e fa come se fosse allo stadio, fa io sto bene qua, ed è andato tutto come doveva andare. Ora, adesso il tuo momento, batte le mani così, ora adesso il tuo momento di star bene. Io non ti ho mai lasciato da quando sono trapassato, Avete parlato dell'anticamera, è durata pochissimo e sono arrivato direttamente a una luce molto intensa e bellissima e mi sta dando la possibilità ancora di aiutare gli altri e riesco a vedere tutto, in parla anche di una, di una sorella, poi c'è anche un altro ragazzo, dove adesso è il momento Che dovete star bene. Quindi dice, schiena dritta. E vivi la vita senza tutti questi rimorsi. Ok. Leggiamo un altro messaggio. Ok, CGS Sartorio, gli animali non vengono mai, no, gli animali vengono uh, come dimostrazioni di prove che, ha, che quando erano in vita per un determinato persona, uh, uno dei miei primi contatti che ho fatto, che non mi ascolterò mai, che mi ha a Modena, e... era venuta una bambina e il cane, ha fatto vedere che era, ed è venuto anche il cane, che aveva fatto, e si sentiva il loro affetto che avevano entrambi. E proprio anche l'amore che aveva la bambina verso il cane come esempio per i genitori per comprenderle per comprendere che la bambina era, era la loro figlia um, ovviamente gli animali non parlano non parlano neanche del mondo dello spirito non parlano con noi però c'è un sistema di comunicazione quello che si sente sono gli affetti un, un animale è, sì, è vicino alla, alla persona ha trapassato quello che era però non esistono messaggi dove gli animali parlano, danno informazioni, Sono, danno conferme, danno controprove su alcuni casi del trapassato che vicino a loro, quello sì, alcuni messaggi ne arrivano 30-40 al minuto. Allora, Silvia De Bortoli, sì, la risposta è sì, perché non è, è venuto, un, come detto tu, in una seduta medianica pubblica, appunto per dare um, prova che era vivo, che era vivo, con il mondo dello spirito, però un altro messaggio. Questo rispecchia molto la medialità inglese, dove si basano, non voglio dire unicamente, ma quasi al 99% su uh, delle conferme um, di confermi dove la persona si riconosce il trapassato, poi a volte il messaggio, a volte no. E, sì, questo è quello che è successo, che è successo il tuo caso, sì, è corretto. Um. Chiara Cassano, scusa Riccardo, se un parente è trapassato, è andato via, è arrabbiato, e adirato e ha lasciato un segno di ammanenza nei cuori dei parenti. Non capisco la domanda. Allora, quando... Oh, se lascia un segno di amanesia nei cuori dei parenti è per quello che ha fatto nella vita. Però quando passo nel mondo dello spirito... Sì, è vero, dipende come passo nel mondo dello spirito però normalmente quando comprendono nessuno, almeno che non sia stata una passata una, una vita particolare, normalmente questo, questi sentimenti di essere arrabbiati o di solito passano, però dipende che vita ha fatto. Se mai scrivi il messaggio, se lo, lo, lo trovo, lo leggo, perché qui arrivano eh, veramente 40 minuti. Allora... Allora, linea morra. Ah, la risposta purtroppo è sì, nel senso che sì, ha sofferto un po' per, per, per il modo in cui è attraversato, però adesso mi fa, lo vedo che apre le braccia così e respira rispira buoni piedi, quindi ora oh, sta bene, sta molto bene, mi dicono. Quando io vi dico, anche in questo caso mi dicono, perché è il mio spirito guida che fa l'effetto pinging, è un sistema, un sistema di energia informatica, prendi le informazioni mondo, di dove è la persona, di dove è l'entità e me le riporta. Fine in questo modo, ci sono io, il mio spirito guida, va a parlare col spirito guida di quell'anima, di quell che poi non è sempre un spirito guida, può essere un qualcuno che interagisce con quell'anima e riporta le informazioni. Come vedete, come parlavamo del tempo, della velocità del pensiero, è immediato. Se possono rispondere, perché io alcuni messaggi li leggo, qui su Facebook vedo alcuni che hanno un colore, so che rispondono attraverso la medianità vedo che hanno una lucentezza, un colore, riesco a rispondere, alcuni non ci riescono perché il mio spirito guida non, non, non, non risponde. Non è che vale in base alla foto o al nome o, o alla lunghezza del, del, del, del messaggio. Ecco, questo no, questo no. ok. Eh, Cristina Magnano. Buonasera Riccardo, quando una persona passa là, prima di incontrare un fratello o una sorella, anche se nella di là la incontrano subito oppure anche loro hanno bisogno di tempo per eh, scusa, di tempo di. Oh, presentazioni prima di incontrarsi. Allora, la risposta è, dipende dall'evoluzione di queste persone. Vi faccio un esempio mio, personale. Uh... C'è una mia nonna dove è morta tanti, tanti anni fa e non penso che si sia ancora ricongiunta con i propri cari, perché sta lavorando su alcuni punti, ogni tanto si presenta, si presenta in specifici, e questo è, ecco ho capito perché mi hanno detto, ho detto un messaggio, si presenta in, con specifiche tecniche, con specifici medium che lavoro con un tipo di medianità particolare. Okay. quindi attraverso quella lei riesce, gli danno la possibilità di comunicare con me dove io ovviamente a parte ringraziare e salutarla e solito prego, prego molto per lei che possa um, vivere una vita serena nel mondo dello spirito un altro esempio è mia nonna che è morta l'altra nonna che è morta eh, in eh, ottobre mi sembra che dopo Cinque giorni, sette giorni, era già con con, con mia nonna. Quindi sì, si sì, rincontro, ma dipende dall'evoluzione da anima a anima. Ok, questo devo leggere. Giorgio Notaro. Mando un bacio in cielo mio Dio, oggi sarebbe stato il suo compleanno. Tanti auguri. A tuo Signore. Perché le, le anime del mondo dello spirito gli piacciono gli piace molto essere riconosciuti, quindi anche gli auguri di qualsiasi tipo, anche l'augurio auguri del, del, del, del giorno che sono passati, perché è una nascita per loro del mondo dello spirito, loro questo lo apprezzano veramente tanto. Apprezzano molto essere riconosciuti. Ecco, quando a un messaggio che avevo letto prima: che parlando con loro li portiamo giù, li facciamo star male, è l'opposto. Più un'anima viene riconosciuta, più un'anima viene onorata e amata, e gli può solo far star bene. Patrizia, tua figlia sta bene. Patrizia maestrale. caro Arizo, sì, tuo figlio e tuo granne là di là. Mi ha detto che è in prima fila appena appena quando sarà il tuo momento. Allora nel background i miei amici mi dicono "Leggi ancora i messaggi che tra un po' qualcosa cambia". E legge di tutti i commenti qua è impossibile. No, non è possibile, mi mandate tanti, continuate a farlo, eh. Se no, non, non non ascoltatemi. questo qui allora Valeria Illario una mia amica cara scusa una mia cara amica Natasha andata nell'oltre 2020 non ti ho potuto sfruttare personalmente si luce ora e chissà forse sei vicino al mio compagno beh la puoi salutare adesso mi ha detto e ha fatto così col pollice eh, però non è vicino al tuo compagno nel senso sono vicini eh, la parola di sì, ci conosciamo ma lui sta facendo una cosa e ne sto facendo un'altra ma entrambi siamo in un, in un posto luminoso e quieto. Finalmente mi hanno trovato la, la pace, anche lui l'ha trovata. Mi ha che ha avuto una vita anche lui travagliata adesso sta bene. È in pace e tranquillo. Allora, ecco qui un altro che mi piace, che piace la mia guide. Gio Gio Giullino. Che nome? Buonasera, ho perso un figlio a quarto mese di gravidanza. Quando morirò, lo quando morirò lo riconoscerò? Mi riconoscerà? Allora, ti riconoscerà? Sì. Anche se pur esiderando tanto non lo posso abbracciare. Ok. Il motivo perché eh, mi ha hanno aiutato, mi hanno dato a leggere questo messaggio, è che poi già riconoscerlo adesso, ok? Mi sembra che non sembra un video precedente o un messaggio nemmeno scritto, non ricordo più. Um, I figli che uh, vivono nel grebo materno per un determinato tempo e non mettono piede, piedi fisico sulla terra, um, un, punto molto, un modo molto importante per poterli aiutare è appunto ri riconoscerli riconoscere che erano vostri figli che era tuo figlio poi come madre sai già se era un maschio o una femmina ma non è quando, quando sei nel mondo spirituale in questi casi non è che vogliono essere riconosciuti come figli quindi può pu pu essere un bambino o puoi pensare sia una femmina gli va bene e me lo dico in questo momento va bene va bene quello che è non deve essere un maschio o una femmina però già riconoscerlo adesso riconoscerlo e ma um, anche proprio riconoscere la tua vita mi fanno vedere che di tipo una candelina eh, tipo quella lì um, con un fiore vicino e gli puoi dare un nome questo aiuta molto molto molto ripetono molto eh, la vita che stanno facendo nel mondo dello spirito ma la, la, veramente tanto quindi riconoscere non dire eh, beh, è andato no, non è non, nessuno è mai andato, rimangono sempre anche cinque secondi dopo il concepimento l'anima è già lì, deve durare un minuto, tre mesi, quattro mesi, quello dipende dall'evoluzione dell'anima e da quello che i genitori hanno fatto in base a tutto il contesto, um, però a riconoscerlo è molto importante. No, quando mi fermo perché leggo. Eh? Mamma Giovanna, ci sei? Sì, Anna Maria, c'è. Cioè. E ti saluta. Elisabetta Quirinis. Ho già letto un tuo messaggio, ok? Riccardo, le persone disabili di qualsiasi età raggiungono subito la luce? Il mio fratello di disabile elementare se n'è andato tre mesi fa. Eh, allora, la risposta diretta è eh, no, non, hanno, non vanno subito nella luce. Cioè, si comportano come si comportano tutte le altre persone. Quindi dipende come hanno vissuto la loro vita. Ovviamente è stata una vita complicata, molto più complicata della nostra, però, faccio un esempio brutto, se hanno commesso degli atti molto forti, poi anche di là vanno a qualcosa su cui lavorare. Ma normalmente in quei casi, lì, quando si rincarna in una vita dove ci sono queste, queste problematiche, è come se già si sta ripagando o rimediando un qualche cosa. Però quello che mi dicono in questo momento è che sta bene, non è, è molto più... va dentro le spalle, è molto più rilassato. Allora, ho visto un messaggio di Anna che mi dice Buonasera caro ho perso mio figlio quasi sei mesi fa e il mio grande desiderio è incontrarlo più presto, mi manca l'aria Un altro figlio, ma credo che se la possa cavare lo stesso anche senza di me Ovviamente non dico queste cose in sua presenza, sono solo stanca di vivere Allora, ok, tanto grazie Anna che me l'hai fatto vedere perché è già sparito perché è arrivato l'altro messaggio comunque va bene allora non è finito qui comunque quando parlavamo di Vabbè, non ho troppo più ma finito ho capito il messaggio um. Allora, la voglia di non vivere più, il, il, um, il ragazzo mi dice fa no, no, no, tu devi vivere, poi fa, la, fa, fa, fa il sorriso e dice: Sì, lo so, l'altro, il fratello, poi lui va avanti da solo, cioè, lui è forte, grande, dice andare avanti e ce la può fare. Um, ma lui adesso mi dice proprio esattamente che è preoccupato lui dice fa, io sto, sto bene lo so è stato difficile è stato complicato ci sono state tantissime sofferenze complicazioni molte persone erano coinvolte non è stato facile mi dice però mi dice che adesso tu devi dice devi lo ripete devi proprio mi dice: Sei a metà della tua vita, c'è ancora molto da vivere. Mi fa vedere, fa sì, senti il tuo cuore che, che chiuso, straziato, non vuole più andare avanti, vuole, è tutto nero attorno. Ma mi dice: Come, come ha parlato questo, questo Signore, signore dell'esempio di quel ragazzo che è stato coltellato? La madre ha reagito in un modo molto particolare e non si aspetta una reazione simile, ma si aspetta un'apertura alla tua vita, mamma, perché adesso la mia vita è qui, qui nel mondo dello spirito. E come avevo gli occhi grandi, grandi, adesso sono ancora più grandi, adesso riesco a vedere dentro tutti i vostri cuori anche mio scusate anche mio fratello poi c'è anche ragazza anche mio fratello ehm, soffre però dice poi sì anche lui vuole fare l'uomo forte però se andando avanti e bisogna vivere perché mi dice, mamma, io ti aspetto, ma quando sarà il momento? Io ti aiuto, se tu mi chiami. Io ti sono vicino e se tu vorrai ti accarezzo. Ma se tu fai un passo indietro e, e non vuoi nessuno vicino, eh, come possiamo aiutarti? Anche, il, anche i nonni sono qua con me. Mi fai dire, fa, alza la testa, fa, guarda, guarda in su. Con i tuoi tempi non c'è fretta, non devi correre, mi, dice, mi parla, parla proprio in modo diretto. Non devi correre, ma su. Un'altra cosa importante. Se hai bisogno di aiuto, chiedilo. Se hai bisogno di parlare con altre persone, chiedilo. Condividi la tua sofferenza. Non rimanere chiusa. Hai chiesto aiuto qui. Ti hanno risposto? Ti ho risposto. Il tuo messaggio è stato riportato è stato riportato l'attenzione di, di, di adesso se chi ne aiuto verrà aiutata per poi dopo vivere una vita migliore perché ricordati se tu se tu stai bene io sto bene se sento un nome Marco se Marco sta bene Marco Antonio Luisa stanno bene Noi stiamo bene, e dice noi, non ci sono solo io qua. Forza e coraggio, poi ti vengo a trovare. Mamma, mi ha ringraziato? ha ringraziato la mia guida, ha ringraziato me, ha ringraziato, ho visto, ho visto Anna, ho visto Enrico, ho visto, ho visto delle persone, ha ringraziato anche una signora che ti ha detto di scrivere questo messaggio, e quello che mi ha detto, alla fine, ha detto, io mamma prego per te, perché so che un giorno il, tuo sor il sorriso che avevi poco tempo fa, lo riavrai. l'energia okay. sta cambiando in meglio Giordana, gara i nostri defunti sanno tutto quello che ci capita soffrono per questo? no, non sanno tutto ma sanno molto soffrire ne dipende A alcuni sì, altri no vi ho fatto prima l'esempio di mia nonna uh, quando in vita soffriva su alcuni atteggiamenti eh, delle persone che erano a fianco a lei adesso che vive nel mondo dello spirito che ha una conoscenza completamente differente non soffre poi quando gli parlo mi dice sì, questa cosa sarebbe meglio stata fatta in un certo modo molto molto serena quindi come anche adesso mi parlo dell'esempio del ragazzo che ho appena parlato loro nel mondo dello spirito vogliono che, che state bene um, adesso Anna mi fa una battuta nessuno dei nostri fratelli nel mondo della luce che ha lasciato il corpo nella bara non è che si gira perché si arrabbia, <ride> quindi no state bene voi quando voi state bene sta bene anche loro ovviamente l'esempio come ho fatto prima ma non solo di quelli prima anche gli altri un figlio che vede una madre che soffre o un marito un compagno o la moglie che vede il proprio partner che soffre non sono contenti di quello no però se quello è il loro percorso non possono farci nulla però importante come dicono anche in questo momento è rimboccarsi le maniche ok rimboccarsi le maniche è arrivata da la mia cara amica spirituamica guida spirituale amari amici cioè, siamo qua questa sera per dirvi che vi dovete rimboccare le non si viene rimboccare le maniche perché adesso lei mi sta facendo sta facendo il suo lavoro mi sta facendo parlare con un'entità molto forte dove adesso voi non potete vedere ma tremano i muri dall'importanza di questa energia ma il modo in cui poi si avvicina è dolcissimo è delicato come una piuma. Ringrazia tutti di essere qui questa sera. Poi io so che lui ha un debole per una persona. E si... e ringrazia Marie di aver fatto, dice, l'apertura Gli parlava di rimboccarsi le maniche. Dice che siamo arrivati in un momento dove sono successe tante cose, avete ricevuto tante informazioni, siete fatte tantissime cose. Ora il momento di lavorare, perché ci sono dei cambiamenti molto forti, molto importanti, dove se avete un'apertura mentale, una conoscenza tale, dove potete comprendere, allora, ma fatto poi vedere, i cieli si apriranno e potrete entrare in questa porta ci saranno cambiamenti importanti alcuni molto forti ma ci saranno persone che saranno persone noi, persone qua del mondo, della terra incarnati, che daranno indicazioni, saranno guidati da lui, saranno istruiti, saranno preparati in modo da poter aiutare queste persone. Perché mi parla che è già, ha già interagito con tante persone, ha già lavorato, ha già dato informazioni, ma ora c'è proprio la parte pratica. Ora è proprio il momento di mettere in atto quello che è stato preso per il futuro, per quello che succederà nei prossimi, nei prossimi tempi. Marie mi ha fatto la battutina. Stai parlando in modo troppo serio. Infatti loro due hanno un sorriso stupendo. Tutti qua hanno un sorriso stupendo, ma in particolare loro. Non vi. vengono a, a mettere i sull'attenti, ma ad aiutarvi. perché è il loro più un messaggio, un messaggio d'amore, per creare, per avere, perché è un amore ancora più grande, ancora più importante. Come se, come se volesse portarvi, lui mi ha dato una parola, ma ha dato in inglese, un, un matrix, una matrice, nel senso per farvi capire l'importanza che lui e le persone che lavorano con lui nel mondo spirito possono darci, possono darci a noi e per capire anche come noi possiamo migliorare, arrivare a loro, ma non arrivare direttamente, io adesso gli parlo a modo singolare, arrivare direttamente a lui. Perché anch'io ho bisogno di Ammarì per arrivare a lui. E poi mi dicono anche, anche altri hanno avuto bisogno di aiutanti per arrivare a lui. Perché il messaggio che arriva da lui e da persone diciamo persone, persone come lui, arrivano da una fonte veramente, ma veramente importante e il loro scopo è quello di far sì che noi qua comprendiamo il disegno di Dio in base il disegno dell'amore di Dio, scusate le parole. E quindi c'è bisogno, come diceva prima, di istruire persone. Poi mi si distrugge bene per poi arrivare a tutti gli altri. Perché mi parla, state vivendo in periodi strani, mi fa vedere con le mani fa, una volta va bene, una volta va male. Avete una malattia, una, una pandemia un po' strana, che un po' sparisce e poi un po' ritorna. Non casualmente. vedete vede altre cose non lontano altri momenti, movimenti flussi di persone che da un, dalla loro città vanno in un'altra, rimangono lì per un po' non sanno come sarà il loro futuro ecco, quello è un amore, è quel tipo di amore che lui ci vuole insegnare ad offrire a quelle persone che hanno bisogno, e in tante raffigurazioni che mi parla hanno le mani aperte, quindi quello è uno dei primi passi, ma quello che lui mi parla in modo... lo sento molto deciso mi fa, mi fa così la comprensione qui e qui nel cuore poi mi dico di "No, sei ancora troppo serio ok poi mi dice questa è stata la mia una delle mie presentazioni sono entrato pian piano in punta di piedi ma poi vedrete che sarà fatto un qualcosa di più grande a tempo debito ah, scusate tempo dovuto detto no debito tempo dovuto e poi Pian piano comincerete a. a comprendere. Ma fa, fa, fa, fa, fa, fa Ho dei sorrisi che ho persino la pelle. Scusate, ma ho la pelle d'occa. Il modo in cui sorride. si riferisce ad alcune persone che hanno che hanno già lavorato è energia talmente forte che mi ha detto state facendo un bel lavoro un ottimo lavoro e poi Anne Marie mi fa vedere finalmente si lavora Anne Marie piace fare tante battute con me vi dice cose che non, non ve la racconto ma in modo molto gentile e scherzoso anche per cambiare il <ride> mio stato, stato d'anima energia, perché quando mi ero fermato così mi ho detto sei troppo serio quindi ehm um... saluti dicendo ci rivedremo molto presto più presto di quanto pensiate e fino ad allora vi porto tutti nei miei cuori con la mano fa tutti voi nessuno escluso anche che coloro che non credono, anche coloro che non mi riconoscono, anche per coloro che mai e poi mai diranno di sì. Ci sono persone che hanno detto sì. Ora è il momento anche per voi di riflettere Su quale sarà la vostra risposta? Quando arriveremo? Con le mani fa... Lui l'ha fatto meglio. Poi ha fatto un altro... Salutato in un altro modo. Okay. ok anche Anmarie mi ha detto che è, che, che è andato perché ha mosso un'energia che è, è, è forte è molto forte però lasciatemi dire che è sempre un piacere parlare con lui allora vediamo un po' d'acqua allora mi ha detto di ok ancora un po' di messaggi poi vedete <coughs> che c'è un messaggio che devo leggere avete mandato 5... 499 messaggi Grazie, ma non lo dico grazie veramente. Allora, Michele Pertosa, la risposta al tuo messaggio è il messaggio che è arrivato prima. Per risponderti. Un messaggio che a Maria mi ha detto: Devi, devi leggere, no? Lo trovo, poi la troverò. Um, ok. Comunque, un'altra cosa che volevo dirvi oh, ecco. no, non è questo, ma mi ha detto che va bene che è questo. Allora, Loredana, abbraccio. Messaggio: ho sentito risuonare dentro di me nel cuore. Dentro di me ho fatto delle mani e il cuore, ecco, l'identità che è venuta è esattamente che vuole fare quello, far risuonare i cuori delle persone. Non vengono unicamente.. Qui stiamo parlando di energie veramente importanti che vogliono uh, farci um, crescere in un certo modo. Quindi è veramente estremamente importante far sì che noi riusciamo a comprendere che ci vibrano veramente dentro al cuore. Allora attenzione un attimino solo. Ok, allora, mi hanno fatto capire che mi devo fermare, Ha fatto capire in un modo molto chiaro, che mi devo però un secondo solo. Ok, non mi ha detto, fermati. Ok, benissimo. Siamo arrivati alla fine di questa serata, di questa diretta live. Questa volta mi sa che ho sforato, sono andato avanti un po' troppo, ma come ben sapete, ehm, non, ehm, non quando lavoro con modo mondo dello spirito, come com ho fatto questa sera, anche altre volte le lascio parlare, gli do spazio quindi finché loro parlano io parlo e, e poi quando come in questo caso mi ha detto di fermarmi e io ho voluto andare avanti poi me l'hanno fatto capire che mi dovevo fermare um, comunque uh, se avete qualsiasi tipo di domanda penso che voi la, come tante volte potete mandarmelo via email uh, la mia email è una voce dalle nuvole tutto attaccato, chiocciolinavivaldi.net um, come chiedo a tutti, mandatemi un'email uh, non leggo leggerò i messaggi di, di Facebook uh, so che c'è gente che prova a contattarmi su Youtube, su altre piattaforme ma se volete comunicare con me avete qualche domanda um, via mail è la, um, il metodo più veloce Um, nelle prossime settimane, uh, ringraziando il Signore, andrò in vacanza. Dopo un inverno di COVID, e restrizioni e tutto, tornerò in Italia a prendere un bel po' di sole perché ne ho tanto bisogno. E uh, quindi. Um, e se non vi rispondo, a parte tutte le email che devo ancora rispondere, se non vi rispondo subito nel mese di agosto, negli ultimi, o ultimi di luglio, primi settembre, non preoccupatevi, uh, poi pian piano uh, risponderò alle vostre email. Um, come sempre ringrazio enormemente Enrico Balantini, Anna Tamburinitore per, darmi, per avermi dato l'opportunità di di queste dirette qui a Focus 3.0 il mistero della vita che sono sempre che veramente creano una forte emozione anche a me quando le faccio perché lo faccio veramente con il cuore e, e voglio appunto dirvelo perché è una cosa che sento dentro ed è lì giusto che, che ve lo dica Grazie della serata, buone vacanze, siamo all'11 di luglio, quindi molti di voi saranno in vacanza, alcuni ci andranno, passate le buone vacanze, fate delle vacanze anche spirituali, quando siete al mare, pensate a coloro che sono vicino a voi e vi ringrazio di nuovo tutti quanti col cuore per essere stati qui stasera, buona serata. E buonanotte, e ci sentiremo nella prossima live. Buonanotte.